Buongiorno, io sono Filippo e il mio compito sarà quello di analizzare e risolvere gli esercizi di laboratorio. Partiamo subito però, non perdiamo tempo e dedichiamoci all'esercizio di laboratorio numero 1. Ok, qua su Eclipse, sulla sinistra, trovate eh, riassunta la situazione da cui parto, ovvero due packages, parole, model, due packages principali, in cui eh, potete trovare gli elementi indispensabili per eh, rispettare il pattern appunto mvc vediamo consollore abbiamo, abbiamo eh, un modello composto in questo caso dalla classe parole e più vabbè, una classe di testi che avremo modo di utilizzare per quanto riguarda l'interfaccia grafica possiamo fare un run eccola qua eh, diciamo che è l'interfaccia grafica completa perché appunto presenta anche il bottone cancella e la lata di testo per vedere le performance Possiamo fare un salto anche nell'FXML. Lo apriamo con Sim Build. Ok. Border Pane. Uh, semplice, nulla è stato modificato né in alto né a sinistra né al centro né a destra. Le modifiche sono state fatte nella parte in basso. Prima c'era solo il bottone di reset, quindi non avevamo bisogno di un HVOX. Adesso abbiamo due bottoni più una textarea quindi è indispensabile l'HVOX. HBOX che se andiamo in layout usa eh, le eh, dimensioni, eh, calcola le sue dimensioni in base a ciò che contiene, i bottoni ad esempio hanno eh, eh, un'altezza e una larghezza eh, preferite, ovviamente tra elementi ci aggiustiamo eh, dando le immagini, ma questo a nostro piacimento. Le cose importanti invece sono che se andiamo nella sezione Code abbiamo per ogni elemento che ci interessa ad esempio il bottone inserisci abbiamo un id così come eh, per questo bottone così come per questa uh, area di testo suo id ad esempio txt result abbiamo bisogno anche di metodi eh, ovviamente inserisci se noi clicchiamo su inserisci dobbiamo eh, poter accorgercene e quindi on action abbiamo due insert così come ad esempio con risetta avremo, eh, avremo un metodo appunto di reset direi nulla da aggiungere, possiamo spostarci e andiamo ad implementare la nostra applicazione partendo dal suo cuore che è appunto il modello, in questo caso la classe parole parole, abbiamo una lista di stringa, lista e un costruttore, parole quindi ci basta fare lista new possiamo scegliere di usare una dei list, dopo proveremo anche con linked list e vedremo qualche differenza in termini di performance. I metodi li ho già scritti qua, li implementiamo insieme, il primo è add parola, vogliamo aggiungere la stringa p nella lista, ci basta fare lista.add e add appende gli elementi alla fine della lista, ci può andare bene? Ok, ok. Altro metodo, getelenco, eh, ci permette di ottenere eh, la list di string in ordine alfabetico, o meglio, o questa è la scelta che ho fatto io, quindi collection.sort, lista. Ok, e ritorniamo che cosa? Ritorniamo appunto la lista. Altro metodo, il metodo eh, reset, ci permette di eliminare tutte le stringhe dalla lista quindi list.create ok ultimo metodo Remove parola ci permette di eliminare la parola string se presente dalla lista quindi list.remove la sigla che ci viene detta e che è string ovviamente è ok ciò che eh, ora possiamo fare è testare il nostro modello ed è una buona abitudine farlo. Vando evitare poi di andare a eh, scrivere codice per il consolore, eh, non sapere neanche se il modello funziona, rannare tutto. Magari va, magari abbiamo dei problemi. Se abbiamo dei problemi è difficile capire da dove essi eh, saltino fuori. Perché appunto non abbiamo testato nulla. Quindi direi eh, utilizziamo questa classe di test, model test, per testare i metodi che eh, abbiamo appena implementato. Eh, Banale classe di test, molto semplice, abbiamo un main, eh, un metodo run, eh, quello che vogliamo fare è aggiungere tre parole eh, utilizzando l'oggetto eh, parola, par, eh, che abbiamo creato, new parole, aggiungiamo seconda, prima, terza parole, eh, qua in ordine casuale perché poi potremmo vedere eh, l'elenco totale con getelenco, però ordinato in ordine alfabetico. Uh, rimuoviamo seconda parola uh, ok stampiamo l'elenco nuovamente in ordine alfabetico testiamo di set quindi cancelliamo tutto e stampiamo proviamo ad andare ciò ok noi abbiamo inserito prima seconda parola poi prima parola poi terza parola qua viene stampato tutto in ordine alfabetico pqrst quindi prima seconda terza parola poi andiamo a cancellare seconda parola seconda parola non compare più Cancelliamo tutto con reset e ciò che otteniamo è che non abbiamo più nulla. Molto bene direi che il nostro modello quindi è eh, stato scritto in modo corretto. Possiamo passare al controllore. Il controllore, ovviamente qua troviamo tutti gli id che eh, ci, siamo, ci siamo creati. Il primo metodo che voglio eh, implementare è doCancella, quindi vogliamo cancellare una determinata eh, parola eh, dall'elenco di parole quindi ci servirà una stringa eh, selected dove inserire la parola eh, selezionata andiamo in txt eh, result get selected test ok dato che poi eh, vo eh, volvemo vedere le performance dei nostri metodi remove parola, add parola possiamo crearci un double chiamiamo start con il tempo attuale, system.nanotime, molto bene, elenco, andiamo a testare remove parola, togliamo eh, selected, parola selezionata, ok, un altro double che possiamo chiamare stop, stop, ok, qui andiamo a utilizzare nanotime, un metodo eh, che ci è stato consigliato nel testo, Uh, per catturare il tempo di fine uh, uh, dell'operazione, in questo caso di uh, remote parola. Possiamo cancellare txt result, quindi txt result clear, molto bene. Ok, stampiamo i nuovi risultati, quindi ci serve una stringa result che inizialmente sarà uh, vuota, e poi stampiamo tutto ciò che uh, troviamo in elenco, quindi p elenco.get elenco result più uguale p e poi ci mettiamo un po' a capo ok, ovviamente alla fine vorremmo avere un elenco uguale a quello di prima con una parola in meno txt result andiamo a settare il nuovo risultato eh, ovviamente non clear ma set text e andiamo a inserire result uh, uh, direi di occuparci già ora delle performance quindi tst performance per maiusco, performance, punto, .clear puliamo l'interfaccia se già ci fossero delle performance e txt performance settiamo le nuove set text e possiamo scrivere ad esempio Qua molto personale, remove due punti ok andiamo a inserire il tempo che è dato da stop meno start era dato in, milli, in nanosecondi quindi dividiamo per eh, 10 alla 9 possiamo scrivere quindi qua 70. e via direi che abbiamo finito questo metodo du cancella direi che è terminato c'è un metodo analogo che è do insert, che ho scelto di proporvi già implementato, anche perché è la copia eh, di quello precedente di base, perché eh, settiamo qua un double start, andiamo a testare la parola, aggiungiamo la parola che prendiamo da txt parola get test, eh, appunto ci segniamo il tempo di stop, stessa cosa stampiamo il nuovo elenco e scriviamo le performance. Ok, un ultimo metodo che ci interessa è il metodo uh, do reset, uh, che ci permetterà di cancellare tutte le parole dalla uh, lista di stringhe. Quindi possiamo usare elenco.reset uh, e poi puliamo l'interfaccia grafica. e txt cosa fare, punto ok con questo direi che abbiamo terminato anche il nostro consolore possiamo testare eh, ciò che abbiamo appena scritto mettiamo a ok possiamo inserire abbiamo test qua vediamo le performance eh, ok, tutto sembra andare, possiamo provare a cancellare eh, primo, vediamo qua appunto i risultati, aggiungiamo eh, una parola ad esempio con la P, possiamo inserire Prato, ok, viene inserito correttamente in mezzo cancelliamo Prato, Reset, ok, tutto si eh, pulisce direi che eh, Ciò che dovevamo fare lo abbiamo fatto e tutto sembra funzionare. Quello che ora ci interessa fare invece è analizzare un po' la differenza tra array list e linked list. Eh, quindi utilizzeremo questo banco di prova eh, che è dato appunto da questo esercizio per testare alcune differenze tra eh, queste due strutture dati. Io direi che possiamo ritornare in parole. Parole abbiamo scelto di implementarlo come array list, ovvero... Abbiamo una lista di termini di parole che abbiamo implementato con la non Nulla ci vieta, senza cambiare nulla, di scrivere lista uguale new link, list di string. Ok? E ovviamente, se noi andiamo a commentare ciò, tutto funziona, non dobbiamo andare a, cam a cambiare nulla. È una uh, linea di codice, una sola linea di codice. Poi dobbiamo cercare di capire come, eh, andando a cambiare struttura dati, eh, come le performance possono cambiare. Ovviamente possiamo farlo, ma in modo molto grossolano, andando a utilizzare la nostra applicazione. Adesso in questo caso stiamo utilizzando una linked list, eh, prova, possiamo fare inserisci, vedere quanto tempo ci stiamo, fare la stessa cosa eh, usando una list. Però ovviamente la problematica di ciò è che stiamo eh, usando eh, una sola parola o comunque poche parole e quindi non è facile capire, capire qualcosa. Quindi eh, per capirci un po' di più ho scelto di implementare un altro package, non ci interessa molto, se non la classe test class, in cui eh, andiamo a testare i metodi add parola e remove parola, andando a inserire circa 55-56 mila parole che prendo appunto da un database. Però eh, la cosa che ci interessa appunto è valutare le performance. Eh, inserite queste, queste 56 mila parole in una playlist, e eh, non ci interessa che sia una playlist, non è questo che andiamo a testare, parola per parola andiamo a segnarci il tempo di inizio e fine eh, di art parola e alla fine ci calcoliamo un tempo meglio. Ovviamente, ad parola ricordiamoci che va a inserire ogni parola alla fine. Questo sarà importante fra poco. Per quanto riguarda invece il metodo di move parola, facciamo la stessa cosa. Per ogni parola andiamo a, di, eh, a testare il metodo di move parola e calcolarci un tempo meglio. Partiamo magari col caso di prima, ovvero con l'array list. Array list. Eh, ok, proviamo a vedere cosa succede. Tempo di add medio 157 nanosecondi, tempo di remove 3786 nanosecondi. Ovviamente questi numeri da soli non ci dicono assolutamente niente, perché cambiando condizione, eh, cambiando eh, PC, i numeri ovviamente cambiano. Possiamo ridare un run, quello che otteniamo sono numeri diversi, 98 secondi, nanosecondi, scusate, il tempo di add, e 2.148 nanosecondi per il tempo di remove cambiano ancora cambiano i risultati molto male in questo caso non è ciò che ci interessa andiamo a confrontare questi tempi ad esempio 169, 3760 l'ordine di grandezza almeno eh, di, eh, usando in parole una array list con quello che succede usando un link list ovviamente sappiamo che queste strutture date sono costruite in modo diverso quindi uh, ci aspettiamo che qualcosa cambi qualcosa magari anche di grosso, ovviamente non stiamo guardando uh, il nanosecondo 169 3760, riavviamo 272 alto, probabilmente se lo rifaccio è più basso più o meno, cioè certo, testiamo là sui 230 nanosecondi, però il tempo di remove decisamente più basso 94 nanosecondi in questo caso 117, però siamo per di là quindi il tempo di add circa eh, simile tempo di remove invece molto meglio eh, in questo caso la lista troppo presto però per fare conclusioni dobbiamo eh, indagare ancora un, po eh, un pochettino di più e per fare ciò eh, analizzo un pochettino questa test class allora andiamo a scegliere le parole da un elenco e io le aggiungo in add parola add parola sì, eh, abbiamo visto prima che usa il metodo add, l'abbiamo scelto noi, e va aggiungerà alla fine, quindi ogni, ogni nuova parola, alla fine, alla fine, alla fine, quindi la prima che abbiamo aggiunto è in testa. Poi andiamo a rimuovere che cosa? Parola, ovviamente da elenco, ma parola, remove parola, si troverà dove? Si troverà in testa. E quindi, eh, trovandosi in testa, eh, la lista, è vero che dovrà andare a ricercarsi la parola, ma se è in testa, Fa un passo, è già lei, quindi è la prima parola che trova, è già quella necessaria. Poi, essendo che si basa eh, su una lista, eh, basta che noi spostiamo, appunto, gestiamo un po' eh, i puntatori, non dobbiamo fare granché. Invece, per quanto riguarda un array list, è più complicato perché sì, anche lui se lo troverà eh, come primo elemento, però poi dovremo fare, dopo un po', almeno un downsizing e quindi gestire eh, la locazione della memoria. E questo ci fa perdere un sacco di tempo, anche se la parola è, è la prima che troviamo però, andando a eh, cambiare un attimino parole possiamo venire qua noi aggiungiamo alla fine, se noi decidessimo di aggiungere eh, qualcosa in mezzo, quindi possiamo fare lista resize diviso 2, andiamo ad aggiungere sempre in mezzo, le cose cambiano cambiano notevo notevolmente perché, andiamo qua test class, in questo caso stiamo utilizzando eh, sempre una link list vediamo da 258 nanosecondi e 117 vediamo dove andiamo a finire ci sta di più visibilmente di più ok un sacco riproviamo a vedere se i numeri sono più o meno eh, almeno l'ordine di grandezza è più o meno corretto vediamo che ci, stia, ci sta molto di più 32.000 nanosecondi, 92.000 nanosecondi per il remove. Se noi andiamo a cambiare, usiamo eh, una, una array list, in questo caso, rilandiamo la classe di test, vediamo cosa succede. Ok, molto più veloce il tempo di add, in questo caso, uguale il tempo di remove direi che siamo sempre sullo stesso ordine di grandezza. Ovviamente se continua ad andare le cose potrebbero cambiare. Ciò però, quello che volevo dire, e la conclusione a cui dobbiamo arrivare, è che le strutture dati sono importanti, dobbiamo cercare di capire come sono implementate, anche se noi esternamente magari non lo vediamo, dobbiamo eh, sapere come esse eh, funzionano, anche perché magari cambiare una linea di codice poi ci può dare grossi, grossi eh, problemi in termini di performance. Eh, appunto abbiamo visto cambiando poche cose i tempi cambiano di molto e se dobbiamo inserire due parole chi se ne frega se dobbiamo inserire 56.000 parole allora la cosa diventa interessante Le, diciamo la conclusione a cui possiamo arrivare è che se eh, dobbiamo cercare in un array ad esempio una determinata posizione sappiamo già quale una parola eh, questa è un'operazione bellissima per la Raylist che funziona con, con indici, quindi se dobbiamo cercare una parola all'indice 27 per dire comodissimo ci arriviamo diretti. E su questo non c'è dubbio: la Raylist è migliore del LinkedIn perché link list dobbiamo comunque scorrere tutti gli elementi, se dobbiamo andare a cercare il cinquantesimo dobbiamo andare fino al 50. Eh, e quindi questo potrei dire è sempre meglio la Raylist. Per quanto riguarda invece. Eh, l'inserire e rimuovere dati dipende abbiamo visto a volte molto meglio il linked list però non sempre quindi qua eh, volta per volta dobbiamo cercare di capire quale struttura dati è meglio per noi direi che abbiamo terminato ci vediamo al prossimo laboratorio ciao ciao